Ciao a tutti quanti, volevo oggi parlare di una, di una parte del lavoro di colorazione che ha a che fare con la qualità delle linee del risultato finale. Cerco di spiegarmi, normalmente si dice, e è una cosa effettivamente valida, di lavorare a 300 dpi rispetto alla dimensione di stampa. Allora, infatti, in questo momento... Il, questo documento per esempio è a dimensione finale di stampa 26 cm x 19 a 300 dpi ed effettivamente il, la, la qualità per il colore è più che sufficiente I, normalmente però io come disegnatore o comunque in genere i disegnatori eh, lavorano in bianco e nero e l, i file delle scansioni che vengono forniti ai coloristi sono come minimo a 600 dpi in bianco e nero questo è per esempio la scansione dello stesso documento del, di questa pagina insomma ed è a 1200 dpi dalla quale poi si comincia a lavorare a colori e la si porta a 300 dpi adesso porto i due livelli di zoom allo stesso punto in maniera che si possa valutare la differenza guardate questa è la scansione e queste sono le linee della scansione, questo è il colore che devo portare al 400% perché abbia la stessa, la stessa dimensione e adesso sto passando velocemente dal file della scansione al file dei colori. Si può notare facilmente eh, che eh, guardate per esempio queste linee più sottili, queste qui del volto, in... quando passo tra la scansione e il documento a colori si vede benissimo la differenza tutte queste piccole righe eh, qui nel, nel file a colori sono scalettate e sono fatte anche da dei pixel soprattutto grigi qua nella scansione avevo delle, delle linee che per quanto comunque scalettate perché le stiamo vedendo veramente a un ingrandimento enorme comunque non sono, sono di, di qualità migliore. Ovviamente nel momento in cui eh, i, vedessi le, le due pagine eh, alla, allo zoom eh, completo non mi accorgo delle differenze, però questa cosa che, eh, che qui può sembrare piccola è particolarmente importante nei testi. Infatti normalmente anche se vi vengono chiesti i file a 300 dpi per il colore comunque il testo viene poi aggiunto successivamente in vettoriale perché leggere un testo con, questi, con questo aliasing, con questi quadratini grigi tutto attorno è un, una disgrazia, è un testo che sembra sfocato nel momento in cui lo, lo leggete questo invece è lo stesso testo su una scansione a 1200 che può andare benissimo e può sostituire benissimo un testo vettoriale perché 1200 dpi raster sono del tutto indistinguibili una volta stampati da, una, da un risultato vettoriale. Quindi sarebbe carino poter tenere la stessa qualità, per, per i testi è facile, no? basta rifarli, cioè, basta evitarli di metterli nel, nel nel file a colori li si toglie e li si inserisce come, come vettoriale successivamente. Però la cosa interessante sarebbe quella di riuscire a tenere la stessa qualità anche per le linee, in maniera da non perderci questi dettagli che nelle linee ci sono e che invece qua si sono persi. Guardate se metto solo le linee e, e cancello la parte a colori si vede benissimo per esempio su queste linee degli alberi che sono sottilissime, nel file eh, a colori a 300 dpi sono piuttosto rovinate insomma perché sono delle linee molto molto sottili eh, nell'originale eh, le linee c'erano si vedono queste righe della maglia quello che cerco di fare io mh, nel momento in cui ho finito di colorare una pagina è comunque quello di mantenere la stessa qualità del segno eh, voglio anche farvi vedere che questa cosa può sembrare una cosa da niente ma poi su carta si vede allora questo è un altro pezzo di pagina quella che sto vedendo in questo momento è la scansione il, il disegno bianco e nero a 1200 dpi in, in bitmap puro in bianco e nero questa è la sua versione convertita a 300 dpi per essere colorata si vede a schermo una piccola differenza si può notare Soprattutto nelle, nelle, parti, nelle parti come qui, degli occhi, eh, oppure queste linee qua, molto sottili, di, di questi personaggi qua. Fate caso, è il, questo è il disegno e eh, invece questa è il, la versione pronta per il colore. Allora qui a schermo è veramente mh, la differenza quasi non si nota però io volevo farvi vedere che ho provato a stampare le due versioni e questo è un, un video della stampa delle due versioni. Il problema è che una, una stampante non è capace di fare i grigi come un monitor ma i grigi li deve simulare con un retino. Questo viene fatto dal, dalle macchine da stampa, sia che, che stiate stampando in casa o che, che sia stampato con una, con una stampa offset in tipografia. In ogni caso, il, in questo caso per esempio il nero, che è il colore che ha più contrasto con la carta, viene fatto ehm, con un inchiostro nero. Nel momento in cui si, eh, si chiede di fare il grigio, viene creato il grigio attraverso un retino. Io ho stampato le due versioni, ho stampato con una stampante laser la versione a 1200 dpi che è questa, fate attenzione, ai... questa è la stampa su carta a esatta dimensione di stampa, si vede che in questa versione a 1200 dpi il segno è bello nitido, questa a 300 dpi è piena di puntinetti e di squadrettature che, che non sono quadretti ma sono appunto puntine di stampa, quelli del retino, guardate Quest'uomo qua dietro, questa figura che è, è fatta, le cui linee sono fatte quasi solo da puntini. Quando invece lo si confronta con la versione a 1002, si vede benissimo il, la, la qualità diversa del segno. Questo è un, un bel segno, questo non è un bel segno. Quindi anche se eh, si dice che 300 dpi sono sufficienti, sì 300 dpi sono sufficienti in, in una fotografia, in qualcosa di sfumato la differenza non si nota ma siccome noi facciamo disegni e i disegni sono molto contrastati con lo sfondo la differenza secondo me si vede perché questo segno che è il segno di una stampa a 300 dpi eh, di, di, un, di un file in scala di grigio a 300 dpi guardate i segni sul volto, guardate il gatto, le linee degli occhi, sono, o queste linee qua dietro sullo sfondo della finestra, sono tutte seghettate. Mentre invece la versione a 1200 dpi della stesso pezzo di pagina, vedete, ha un segno molto più bello, decisamente. Quindi quello che a me piace cercare di fare è cercare di ottenere questo livello di qualità della linee eh, che in genere viene riservato al testo, ma a me piace cercare di tenerlo anche per le linee, soprattutto perché sono un disegnatore che lavora con delle linee piuttosto sottili e quindi queste differenze si notano e, e sinceramente io mi accorgo della differenza. Ecco. Quindi adesso volevo farvi vedere qual è il mio metodo che uh, ho sviluppato in tutti questi anni che mi permette di, eh, di ottenere una qualità delle linee il più possibile elevata pur mantenendo un file a colori a 300 dpi e senza ovviamente, perché sì la soluzione più semplice quale sarebbe? Coloriamo a 1200 dpi, però è chiaro che eh, la dimensione del, del file sarebbe intollerabile anche se adesso eh, possiamo acquistare facilmente tutta la memoria RAM che vogliamo eccetera però comunque non ha molto senso lavorare a 1200 dpi a colori anche perché proprio finiremmo per fare dei dettagli che nessuno vedrebbe quindi eh, adesso andiamo a vedere quale può essere un metodo che funziona prima di tutto le cose che dirò sono basate soprattutto sul mio metodo di colorazione in questo uh, tutorial uh, spiego qual è il metodo che utilizzo per colorare e, uh, e quindi alcune del, delle cose che dirò sono coperte in, uh, in, questa, in questa lezione. Tra l'altro una buona parte di questi argomenti sul bianco e nero invece è coperta in questa altra uh, lezione, uh, gestire le immagini in, in bianco e nero. Per, per gli artisti digitali, questa qui, eh, che è disponibile in inglese anche eventualmente insieme con quest'altra lezione che invece riguarda la gestione del colore, sempre per noi che facciamo arte digitale. Eh, possono essere acquistate o separatamente, bianco e nero e colore, oppure c'è un'offerta, acquistandole entrambe insieme, si può risparmiare eh, il 25%. Allora, qual è la cosa più semplice da fare? Questa è una tavola colorata, è la stessa tavola che abbiamo visto finora colorata. E in, se avete guardato l'altro mio tutorial appunto su come coloro, il, la cosa principale che faccio è questa, di mantenere il livello delle linee è esattamente uguale a quello delle scansioni quindi viene ridotto da 1200 a 300 dpi per, per poter essere colorato però questo livello è assolutamente identico al file delle scansioni in più lo blocco quando lavoro con, con il lucchetto in questo modo sono sicuro che, che non posso proprio farci nulla non posso pennellarci non posso cambiarlo e quindi basta eh, nel momento in cui la tavola è finita eh, è sufficiente nascondere il livello eh, ovviamente fate il, il rinforzo eh, a tale livello se non sapete cos'è eh, anche questo è un argomento coperto nell'altro tutorial di colorazione comunque si tratta semplicemente di una versione più sottile delle linee in un altro colore che è fatta per fare in modo che il, mm, nel caso che l'inchiostro nero di stampa fosse troppo leggero il, non si vedano delle, delle brutte sovrapposizioni tra i colori sotto comunque insomma una volta che il documento è pronto potete semplicemente nascondere le linee io di solito faccio un duplicato dell'immagine unito e in questo modo ho un unico livello adesso posso convertirlo in, nel profilo ciano magenta che mi viene chiesto dalla, dalla casa editrice il documento è pronto, magari in questo momento posso anche fare un appiattimento dell'immagine visto che noto, ecco, adesso è un unico livello background in ciano magenta, salvo questo documento, salvo come un TIF eh, col profilo colore ovviamente integrato senza canali, senza niente e anche senza livelli e di solito vado a selezionare la compressione LZV che, dà un, che è un po' come zippare il file ed è anche molto compatibile chiunque è capace di aprirla. E poi consegno alla casa editrice questo file che ovviamente ha il suo canale del nero con eventualmente il nero che serve al colore e gli consegno il file della scansione separatamente a 1200 dpi. In questo modo quando loro vanno a preparare la tavola di stampa possono facilmente sovrapporre l'escansione a 1200 sopra a questo file che è a 300 e il risultato è il, il misto delle due cose. Ne posso simulare un attimo in Photoshop cosa succederebbe eh, nel programma di, di impaginazione. Prendo il documento, lo ingrandisco momentaneamente a 1200 dpi, è stato scalato e ingrandito, copio il file della scansione, lo incollo sopra e scelgo moltiplica. Ed ecco qua cosa vedremmo in stampa facendo questo. Se vado a confrontarlo con il file originale delle linee, mi accorgo subito della differenza, adesso chiudo un attimo la scansione, mi accorgo subito che questo è il file sul quale ho lavorato tutto il tempo, questo è quello che dovrebbe uscire in stampa, questo è il file a colori, questo è il file a colori con sovrapposto il, il nero a 1200. Immaginate poi che questo nero appunto nel momento in cui viene stampato non ha nessun effetto di retino, e vedrete che su carta la differenza si nota tra questo e quello. E ora veniamo alla parte difficile. Possiamo usare il metodo che ho mostrato prima se la nostra pagina non prevede in alcun modo che le linee cambino colore. Perché come eh, co con il metodo che vi ho mostrato un attimo fa qual è la questione? La questione è che le linee eh, rimangono uguali alla scansione quindi rimangono in nero che succede se io nel mio stile di colorazione come in questo caso il, il colorista ha deciso di fare decido di andare a schiarire alcune zone come qui vedete questi sono degli effetti di luce che eh, agiscono su alcune zone della vignetta e le, mh, schiariscono le linee. Queste linee qui non sono più nere, sono colorate. Se io usassi il metodo di prima, nascondo le linee, duplico eh, e ci metto sopra la scansione, qual è il risultato? Il risultato sarebbe che queste righe qui, che, che qui sono eh, schiarite e funzionano in, in questo modo nella colorazione, Verrebbero tutte nere Sarebbe come, diciamo, per mostrarlo velocemente Se io facessi questo Cioè eh, mantenessi, inve ottengo invece di questo Con le linee schiarite Avrei sempre il nero sopra E quindi questo Che non è esattamente la stessa cosa Allora, perché le cose funzionino? Vi spiego un momento come dispongo All'interno della cartella I documenti dei, dei fumetti che coloro allora eh, ho quasi sempre una cartella principale eh, nella quale in questo caso per esempio è mh, in questo percorso di temporaneo fumetto mettiamo che fumetto sia il titolo del vostro fumetto insomma e qua dentro ci sono i file di Photoshop eh, di tutte le pagine colorate una per una e la nomenclatura è sempre la stessa iniziano col numero di pagina 01 02 oppure potrebbero esserci tre numeri se le pagine sono nell'ordine delle centinaia comunque insomma ehm, sono di seguito in questo modo poi c'è il nome del fumetto in realtà è un, un testo che potrebbe essere, essere qualsiasi cosa e poi c'è una C per dirmi che è il file a colori eh, in questo caso a colori in, in RGB perché di solito se invece il file è a colori in quadricromia ci metto una Q comunque insomma questa è la nomenclatura che, che mi arriva da anni di, di, di lavoro con delle case editrici che mi avevano inizialmente imposto una loro nomenclatura che ho trovato sensata e che ho portato nel, nel mio flusso di lavoro all'interno della cartella le scansioni non le lascio qui ma le metto in una loro cartella scansioni quindi quando entro dentro la cartella scansioni ho dei file con esattamente la stessa nomenclatura. Quindi 01 fumetto è la prima pagina, 02 fumetto è la seconda pagina e finiscono in T le pagine con, ehm, con la scansione, mentre invece finiscono in L le pagine che contengono il lettering. Quindi eh, questi so, que, questa, questo file qui 01 fumetto T è il file principale che, che esce dal da Clip Studio Paint col quale disegno che contiene in questo momento tutto quanto anche il testo e infatti è questo eh, file che ho usato con, eh, eh, con eh, la, il mio solito metodo, quello appunto che ho già descritto in altre lezioni, in questo documento in pratica è quello dal quale ottengo la pagina su cui lavoro, questa qui che abbiamo visto finora. Allora, io nel frattempo eh, adesso ho creato un'ulteriore sottocartella nella cartella del mio progetto, una sottocartella che ho chiamato Definitivi è una sottocartella che in questo momento è vuota, non contiene nulla e che andrà a contenere i file definitivi quelli che consegnerò alla, alla casa editrice che come detto eh, avranno una scansione a 1200 dpi con solo il nero e un file a colori con, il, eh, con la pagina in ciano magenta allora eh, vi faccio vedere che è fatto tutto quanto da questo script qua che si chiama separazione CMYK Allora ci faccio doppio clic o oh, lo trascino dentro a Photoshop Mi chiede con che pagina cominciare, pagina 1 Con che pagina finire, pagina 2, in questo caso ne abbiamo 2 Do ok e lo lascio fare e fa, è uno script piuttosto complesso che richiede diverso tempo per ogni pagina lo state vedendo in tempo reale in questo momento dipende ovviamente dalla, dalla velocità della vostra macchina e tenete presente che c'è un istante che ho cercato di ridurre il più possibile eh, soprattutto anche come numero di livelli ma c'è un istante nel quale eh, viene creato un documento a colori di 1200 dpi per cui eh, è piuttosto impegnativo, insomma. comunque come vedete ha finito, al limite, cioè è una procedura che io faccio a libro finito eh, e me ne vado, quindi anche se ci mette un quarto d'ora non è certo un problema, in questo momento ha ah, finito, per fare due pagine mh, ci ha messo poco insomma, se vado nella cartella definitivi, ecco qui il risultato. Nella cartella definitivi apriamo per esempio pagina 1, vedete la nomenclatura è sempre rispettata, adesso è apparsa una Q perché ovviamente questo file è in quadricromia, questo è il file invece T con, il, con la pagina solo con, con le linee. Andiamo ad aprirla e scopriremo che la pagina con le linee, vedete, non contiene tutta una serie di eh, contenuti, che non possono essere resi in nero, Dunque, questo è il file con il solo nero e questo è il file con i colori e il sostegno, quindi al posto del nero, nelle zone in cui dovrebbe esserci il nero, in questo caso c'è questo blu che è il colore del sostegno che è comunque personalizzabile all'interno del, dello script. Ci pensa da solo a fare il sostegno, quindi che voi lo abbiate fatto o no nel vostro file PSD originale non importa. Comunque, vedete, sono perfettamente sovrapponibili. Quindi vedete qui le fo questa foglia, si interrompe la parte ne questa, questo nero qui è fatto qui su questo file a colori perché evidentemente non è nero, è appena appena più chiaro. Qui eh, in questa zona vediamo chiaramente che non è più nero, questo sembra quasi nero ma siccome non lo è per un po' il, eh, è stato rappresentato qui, invece dove cominciate a vedere l'azzurrino è la parte che verrà coperta dal nero vero ed eccolo qui il nero vero che potete mh, anche notare si estende leggermente al di sopra di questo e quindi questo ci permette di non vedere assolutamente la, ehm, la transizione tra i, tra i due momenti quindi questo script fa una quantità di lavoro che a essere fatta a mano sarebbe enorme e in alcuni casi può avere dei risultati un po' pittoreschi come qui che il personaggio è completamente sparito perché in realtà lo vediamo qui nel file a colori eh, mentre qua eh, vediamo il blu perché verrà coperto da questo inchiostro qui evidentemente c'era una luce che schiariva l'intera figura e quindi l'intera figura è nel file a 300 dpi in bianco e nero se facciamo la stessa prova che abbiamo fatto prima cioè proviamo per un attimo a portare l'immagine a 1200 dpi tanto per avere appunto l'idea di cosa succede poi prendo il file della scansione lo incollo sopra e scelgo moltiplica, possiamo vedere come sarà il risultato finale. Il nero va, vedete, a sovrapporsi al file sottostante in maniera perfetta e anzi una sovrapposizione leggermente più ampia che permette di evitare il, di notare la transizione quindi questo è, è il risultato guardate appunto per esempio su, sul muso del gatto si vede chiaramente adesso la differenza tra questo segno bello, nitido, pulito e quello a 300 dpi che è inevitabilmente così perché non è nero e che sarà il, il risultato finale in stampa più o meno insomma e poi mh, vi mostrerò magari anche delle del, come vi ho mostrato prima dei filmati delle pagine stampate vi mostro l'effetto finale eventualmente sul libro così potete vedere la differenza c'è una nota importante da fare a questo punto voi avete un profilo ciano magenta impostato come profilo di default qui come la, spazio di lavoro di default il file risultato dello script avrà questo profilo ciano magenta Okay, questa è un, una parte importante che va specificata come funziona allora il, questo script che fa questo lavoro qui e soprattutto come, in che parti andare a modificarlo per adattarlo alla vostra situazione? È sufficiente modificare queste prime righe che contengono dei valori eh, espressi come delle variabili con dei valori tra virgolette. E le variabili principali sono le prime tre con le cartelle. Cioè, ehm, vi ricordate lo script prende eh, un file psd a colori a 300 dpi ed è mm, speciale perché all'interno ha un layer linee del tutto uguale a quello che è un file delle scansioni quindi questo è un file psd speciale perché perché c'è questo livello che si chiama linee che è uguale a un file che si trova all'interno della cartella scansioni e che è il, il file con la scansione. La cosa divertente tra l'altro è che non è necessario che sia davvero uguale perché appunto per esempio in questo caso eh, lo script ha funzionato anche se il file delle scansioni non aveva i testi. Lui semplicemente lo script va a sostituire questo file delle scansioni al posto del layer che qui si chiama linee quindi in realtà se il file delle scansioni poi è diverso per qualche motivo eh, perché come in questo caso è voluto e non ci volevo più i testi lui semplicemente al posto delle linee metterà quel file lì ok quindi tornando alla lettura del nostro script questa è la cartella eh, dove si trovano i file psd eh, notate questa sottigliezza la doppia barra quindi voi semplicemente Andate nella vostra cartella, questa è la cartella con i vostri file, cliccate qui sul titolo e vedete, questo è il nome della cartella. Non dovete fare altro che copiarlo e andare a incollarlo qui, stando attenti a lasciare la doppia barra alla fine e sostituire tutte le barre con delle doppie barre. Poi c'è la cartella che, deve, che contiene la scansione, che è questa, in realtà è esattamente la prima parte è uguale a quella di prima e poi c'è scansioni, quindi questa cartella qua dove andare a trovare i file con le scansioni dopodiché la terza cartella è la cartella dove eh, verranno sputati fuori i, i risultati e in questo caso è la cartella definitivi che io quindi ho, ho, ho creato qui, ed è, adesso ci sono questi, li posso tranquillamente buttare via, è, è, questa cartella adesso è vuota e contiene i definitivi. Le altre parti modificabili sono, è, è importante da fare, è questa, pattern del nome del file, qua c'è scritto 00 fumetto. È il nome del file, come funzionano i vostri nomi dei file Quindi è importante che voi rispettiate una certa nomenclatura La nomenclatura deve avere il numero di pagina all'inizio Un testo che può essere qualsiasi cosa Questo è 01 fumetto ma poteva essere 01 casa, 01 testo, non importa E qua finisce o in C o in Q Mentre la scansione deve finire in T Il risultato in definitivi eh, avrà la q e la t di nuovo quindi questo è anche specificato qui non inserire la q o la t alla fine voi dovete mettere solo la prima parte può essere qualsiasi cosa lunga quanto volete eccetera eccetera eh, non importa però deve cominciare con un doppio zero e le c, le q, le t alla fine verranno messe automaticamente gestite automaticamente questo terzo valore è importante, ed è il nome del layer che contiene le linee all'interno del file di Photoshop. Questa parte è molto importante perché deve riuscire a riconoscere questo livello, quindi non importa cosa ci mettete qua co come colore, non... e viene trovato perché si chiama linee. Quindi se il vostro si chiama in un altro modo, tratto, disegno, dovete nel file dello script specificarlo oppure dovete fare in modo insomma di chiamare quel file linee, è il, file, è il layer che verrà sostituito. Dopodiché questo, eh, questi sono i valori di colore del, del sostegno, 90, 40 e 20, quel celestino che avete visto eh, sostituire le linee. Quindi... Questo, se a voi piace un altro colore, appunto per esempio più neutro, questo è venuto 64. Eh? Tirate via sempre il nero perché eh, verrà sempre messo 0 per il sostegno. Quindi potete mettere questi numeri. Se vi piace avere un sostegno di questo colore o di quest'altro colore, mettete questi numeri 37, 35, 50 eh, e voi li mettete all'interno del file come valori cm, yk e basta questa è l'unica parte che serve modificare per ogni lavoro perché presumibilmente ogni lavoro eh, avrà eh, una cartella diversa insomma eh, posso solo dirvi come funziona e che funziona nella, nella situazione nella quale lo uso io adattatelo pure alla vostra situazione se, se siete in grado appunto di, di non è niente di, di particolarmente strampalato insomma se, se siete in grado di programmare per Photoshop siete in grado di modificare questo documento senza grossi problemi a titolo di esempio vi porto qui un, una pagina che è già stata stampata colorata dal mio collega Paolo Francescutto e vi faccio vedere che eh, ho, ho preso un, un pezzo qualsiasi, in realtà in ogni pagina ci sono queste situazioni. Il, la pagina, il jpeg della pagina completa è questo, eh, mentre invece vedete è stato separato in una parte in bianco e nero che, come si può vedere, non comprende alcune zone. Addirittura qua il, il personaggio ha la testa tagliata. Eh, qui una parte della macchina non c'è Tutte cose che sono mh, sul file a colori Perché non esattamente nere Ho fatto un, un video della pagina stampata Questa è la, la pagina stampata eh, un, Uno zoom sulla pagina stampata E adesso metto un attimo in pausa Potete vedere che la differenza mh, Non si vede la transizione tra il nero e il nero eh, è quello che è in realtà colorato addirittura l'automobile abbiamo visto eh, dal file di photoshop che l'automobile dovrebbe essere separata in due vedete qua c'è del nero e nella parte della punta della macchina invece non c'è e se torno al mio video possiamo vedere che effettivamente questa linea questa erba è molto più definita ma non, ma non vedo una reale transizione tra la parte davanti e la parte dietro della macchina non vedo il sostegno blu stiamo parlando appunto di, di, di cose che sono percepibili solo come una maggior pulizia delle linee nere soprattutto quando voi guardate questi capelli qui, queste linee che finiscono molto sottili ehm, sono è un problema nel momento in cui le porto a 300 dpi, si perde molto questa punta, questo elemento bello nitido e definito. Questo metodo ci permette di eh, mantenere eh, questa, questa qualità in un modo anche piuttosto facile. Insomma. Quindi mh, lo uso da anni senza nessun problema e secondo me è il modo di salvare capra e cavoli. Di riuscire ad avere il, la, il segno bello come a 1200 dpi nello stesso tempo in una pagina colorata senza mh, diventare matti a lavorare a risoluzioni assurde per il colore. insomma. Siamo, sono arrivato alla fine di questo video piuttosto lungo ma d'altra parte l'argomento era complesso e ehm, si tratta anche di, di una delle delle caratteristiche principali del, del mio modo di colorare insomma eh, sulla mia pagina gamroad quindi gamroad.com barra malisan potete trovare appunto come dicevo il, il tutorial dove spiego eh, il mio metodo di colorazione digitale che poi può appunto essere concluso con quello che abbiamo visto oggi vi ricordo anche che questa parte qua sulla gestione delle immagini in bianco e nero appunto copre il, tutti questi discorsi sulla risoluzione, la qualità di un disegno, eh, se devo lavorare in grigio, se devo lavorare in bianco e nero, in bitmap, a quanti dpi, eccetera eccetera. È tutto coperto in questa lezione. E quindi spero di essere stato un minimo utile. Metterò a disposizione eh, lo script sempre su questa pagina Gumroad eh, a disposizione quindi questo script per eh, preparare i file definitivi spero che, che <coughs> possa essere stato utile a più di qualcuno vi ringrazio e alla prossima occasione